Esprimere un sentimento verso chi mi vuol bene È la cosa che mi risulta più complicata Sarò io o qualche tratto mio gene Io non sono così ma è l'apatia che mi trattiene Non ho mai provato a migliorare questa mia mancanza Mi sento solo anche se non è così Alcune volte perdo la speranza Ma tra me e voi si crea una sorta di distanza Mi dispiace se non riuscite a capirmi Lascio queste rime anche se il rap tende a infastidirvi Vi voglio bene ma resto riservato Anche io dei Sentimenti espressi in modo deviato Questo brano non ve lo consiglierò E se me lo ascolterete io non ne parlerò Tanto so per certo che sono così E per nulla cambierò <iggered> Ho paura di sfreddizioni <inaudible> Ho paura di ho paura, di... ho paura, da... ho, pa... oh, pif... ho paura, ho paura, da... ho paura, da... ho paura, da... ho paura, da... ho paura. Da... Mi sono ritrovato solo anche quest'anno, forse sarò un po' paranoico. Sono un fanatico col carico microbico, talmente complessato che... Appena uscito di galera sopra una ragazza e la fugo con un panno Così ritorno in carcere, vite alloggio Forse vado al GF come quel fruscio di mangioglio Sputtanare la sessualità non è reato spara al governo con un carro armato e appena mi acchiapperanno Sarò le ruede della seconda dittatura Mi faranno un assalto in pieno centro O salirò a potere come capo di governo